Credo che eh, se si sapesse eh, quanto costa eh, produrre energia con il carbone eh, o eh, con altre fonti fossili probabilmente lo stimolo a fare altro sarebbe più forte e non avremmo ehm, questa pressione anche molto forte sull'opinione pubblica che è stata portata a credere che per esempio fare energie rinnovabili o eh, efficienza energetica sia più caro e quindi meno desiderabile. Quindi credo che questa sia eh, la verità sui veri e sui costi, ehm, che sono anche i costi sociali, l'impatto sulla salute, l'impatto sull'ambiente che poi in qualche modo deve essere, eh, deve essere ripulito. Penso che la grande mh, bellezza diciamo, della, della sfida verde per l'economia eh, sia quella di fare sviluppo economico senza poi dover ripulire, ecco, quindi questo credo che sia una, una sfida importante. Io penso che i cittadini già fanno molto la eh, loro parte, un po' perché eh, la trasformazione dei comportamenti è un elemento chiave della svolta verde necessaria, però è chiaro che bisogna rendere questo più attraente, più semplice e bisogna anche fare un lavoro culturale che peraltro non è all'anno zero. Per esempio già oggi è interessante notare che tra i giovani europei il 54% non considera l'automobile come uno status symbol, questo obiettivamente qualche anno fa forse non sarebbe stato vero. Penso che è anche un terreno di scontro, un terreno di di battaglia che nessuno ha poi adesso vinto. Eh, credo che eh, la sfida dell'energia e anche dell'economia verde eh, sia una grande mh, possibilità per il nostro continente che ancora non è entrato nella testa di chi eh, su questo deve decidere e quindi eh, dobbiamo fare in modo che le decisioni siano fatte per bene e ancora non abbiamo questa garanzia.